Benvenuti ragazzi, come sta tutto bene? Spero bene, benvenuti in questo mio nuovissimo video. Oggi sono qua per spiegarvi come rendere, come scontornare la vostra facecam, cioè rendere gli angoli smussati oppure eh, proprio come arrotondare la facecam e anche come mettere il desktop sfocato. Detto questo, senza perderci in chiacchiere, Iniziamo con il video Eccoci qua sul nostro desktop Prima di tutto se non l'avete ancora fatto dovete installarvi innanzitutto OBS tramite l'apposito sito che vi linko in descrizione O anche soltanto cercando OBS download Lo scaricate e lo mettete tutto E poi... Eh ritroviamo per eh, diciamo dopo che l'avete installato lo si apre ovviamente eh, voi lo, lo avrete aperto e iniziamo subito se mettiamo infatti dunque iniziamo subito se mettiamo infatti come eh, dispositivo di cattura video una nuovo per esempio la USB camera che è quella che utilizzo io di solito per le live, ecco. Clicchiamo ok e come vedete è rettangolare, normale, senza... non è scontornato, ecco. E per... Eh, diciamo così la tengo io quando faccio già chatting. Invece come se mi seguite su Twitch, eh, vi ricordo se non l'avete ancora fatto, andatevi subito a seguire, il link in descrizione. Per, fare, per eh, creare eh, più che altro lo scontornamento della camera, ho anche detto eh, maschera, basta andare sul eh, paint, quindi cercare paint, eccolo qua, e la possiamo creare lì in due semplici passaggi. Con il colore nero si riempie tutta la figura. Invece con il colore bianco e selezionando per esempio la figura eh, rettangolo eh, arrotondato e mettendo su contorno tinta unita e stessa cosa su riempi, ci mettiamo su un angolo e tiriamo questa forma qua che sarà all'interno della nostra pesca. E dobbiamo mettere questo qua. Come potete vedere è abbastanza arrotondato sì, ma non più di tanto. Se noi lo vogliamo proprio fare bello arrotondato, con gli angoli smussati, vi consiglio di andare su Canva, che è anche il, il sito che utilizzo io per fare le copertine. Basta recarsi e cliccare e cercare Canva. Su Google, il primo link, ovviamente io ci l'accesso, accesso, cliccate l'account e fa Iniziamo, per creare il progetto ovviamente mettere dimensioni personalizzate e un eh, 2048 x eh, 1152. Così andiamo di nuovo. Per invece, qua non, non c'è lo strumento eh, eh, secchiello o roba del genere. Per il nero, dobbiamo andare su sfondo. Cliccare su nero, ed è ecco qua. Voi, dopodiché, per rendere la face eh, rotonda O come voi volete Ci si rechi in elementi Forme Vedi tutto E scegliete la forma che più vi aggrada Per esempio noi scegliamo quello, Questa forma qua Ovviamente adesso sarà nera Vi cambio il colore in bianco La si allarga Per per quanto la volete Noi per esempio la vogliamo soltanto grossa così La si mette al centro E abbiamo fatto Poi dopodiché Si va su scarica Il file ve lo dico E me lo mettete in png E scarico Salva. Dopodiché Il progetto andrà in testo Ok Detto questo, noi cosa dobbiamo fare? Ci recchiamo di nuovo su OBS e andiamo su dispositivo di cattura video, fonte e eh, sicuramente filtri, filtri degli effetti, maschera, miscela immagine, sfoglia, ci recchiamo dove l'abbiamo sistemato, l'overlay. Te detto senza titolo apri come potete vedere già da questa schermata qua la mia facecam è diventata rotonda quindi, eh, possiamo, fa quindi possiamo fare chiudi per il, come funziona questo effetto qua? praticamente tutto quello che è nero lo toglie tutto quello che invece è, è bianco lo tiene Soltanto che se noi poi, eh, se lo mettiamo direttamente sul dispositivo di cattura video Se andiamo a creare una nuova scena, chiamata scena 2 E facciamo ehm, Dispositivo di cattura video e gli aggiungiamo quello esistente Vi riverrà così Però se noi per esempio volessimo avere questo overlay qua Quando giochiamo e invece quando stiamo facendo eh, just chatting Vogliamo la facecam grande, basta fare in questo modo qua. Innanzitutto si va su filtri, missione immagine e la si leva. Dopodiché, al posto di dispositivo di cattura video, aggiungiamo una scena. Si aggiunge la scena esistente, cioè la scena 1, sarebbe. E maschera miscela immagine la aggiungiamo su, eh, sulla scena. Quindi, sfoglia, desktop, progetto senza titolo. Così, esatto. Rimpiccioliamo la, la facecam di quanto vogliamo. Ad esempio, io la voglio eh, grossa. Così, ecco e sotto gli possiamo mettere qualsiasi cosa per esempio gli eh, mettiamo adesso una pagina google così quindi si va su più cattura la finestra e mettiamo google la portiamo sotto e come potete vedere la facecam è così ovviamente la allarghiamo Ah, giusto perché non è a schermo intero ecco. dov'è? ecco ora essendo a schermo intero è proporzionata bene al coso ok dopo questo qua cioè poi vi regolate quella face ma alla grandezza che volete per invece rendere il desktop così, al posto di vederlo così, per esempio avere la scena grande come ho io durante il task chat quando parlo mentre sono in gioco o quando c'è un momento di pausa eh, Basta eh, fare in questo modo qua, sempre utilizzando lo stesso metodo che potete utilizzare per la facecam Però in più dovrete scaricare un plugin che si chiama StreamFX che vi darà, ovviamente, la possibilità, per esempio, di, che vi darà la possibilità di per esempio, eh, di mettere come filtri anche la sfocatura, invece, come abbiamo fatto prima, basta che, per mettere questo plugin, basta che andate su Google e cercate OBS plugin. Primo link e il plugin che vi interessa a voi si chiama streamfx lo trovate subito qua cliccate, vai al download vi verranno fuori un po' di versioni quindi iniziamo, non dovete toccare innanzitutto le eh, Ubuntu queste qua non le dovete toccare ma sul streamfx windows cosa dovete fare? per installare, ci sono tre versioni come potete vedere 7z, X e zip 7z e zip sono quelle che dovete proprio estrarre voi e mettere nella cartella plugin di OBS. Dopodiché, eh, se non volete fare in questo modo proprio, non siete esperti. C'è il punto X che invece è ineseguibile. Basta scaricarlo. Quando avrà finito il download, cliccate per eseguirlo. Esegui, vi, vi farà tutto voi. Vi troverete in automatico anche la cartella per dei plugin di OBS farà tutto da solo l'importante è riavviare OBS dopo che l'avete installato per, eh, per, rendere, per renderlo sfocato creiamo lo togliamo da qua ma creiamo una nuova scena e nella finestra di google la metteremo Dopodiché si va, scene, aggiungi una, una scena esistente, scena 3, ok. Come potete vedere dovete spostarla sotto scena 2 per avere la pesca. Per mettere sfocato infatti si va in filtri, filtri degli effetti, blur. E da lì regolerete di quanto lo vorrete sfocato, per esempio noi lo vogliamo. Così. Facciamo chiudi, spostiamo la facecam in mezzo la allarghiamo. Ed ecco voi come ho creato il... Le, come creare l'overlay della facecam E il, eh, E lo suo, il desktop sfocato, il gioco sfocato Come, eh, come background Detto questo, spero che questo video vi sia stato utile, in tal caso lasciate tanti bellissimi like, commentate e iscrivetevi. Seguitemi su Instagram, Facebook e Twitch, link come al solito in descrizione. Noi come sempre saremo in live dalle 5 di pomeriggio in poi. Detto questo ragazzi miei belli, vi auguro un bacione a tutti. Adios!